Questo è un altro problema eh, di quelle che sono le lavorazioni che dicevamo prima che è appunto il fatto di creare un ponte dall'esterno all'interno e quindi compromettere le barriere con cartelline, fogli di carta e quant'altro, quindi la stessa cosa vale per voi, io vi dico cose, magari voi non lo fate, però ho visto tecnici fare le verifiche, appoggiare la mano sopra, appoggiare il cellulare, appoggiare la cartellina perché dovevano segnare i dati mentre facevano le prove, non potete, non dovete assolutamente appoggiare nulla sul fronte K, sulla parte del grigliato frontale durante le prove e le verifiche. Se compromettete la barriera in qualsiasi modo le verifiche sono falsate e dovete anche attendere un minimo di tempo che si ristabilizzi un po' il tutto.